Allora, come eh, diceva Mary nella sua introduzione, questo terzo webinar approfondisce i contenuti che voi avete visto, state vedendo nel terzo modulo del corso online sulla partecipazione civica e in particolare eh, faremo un approfondimento su eh, diciamo, come si struttura, come si organizza una consultazione che prevede l'utilizzo di tecnologie digitali. Eh, sia in maniera esclusiva che a integrazione con uh, metodologie invece più tradizionali in presenza eh, vedendo anche degli esempi a seconda ecco, delle finalità della consultazione di quali sono le tecnologie che si possono utilizzare molte di queste tecnologie le avete viste citate nelle video lezioni eh, del modulo 3 eh, quindi diciamo, non mi soffermerò su alcuni strumenti eh, vorrei invece insomma, approfondire alcuni aspetti che magari nel nei sono, nel modulo sono accennati e che invece secondo me, eh, su quali invece secondo me sarebbe utile fare qualche riflessione insieme. Ehm, in, quando parliamo di consultazione online stiamo parlando di quella che viene normalmente chiamata i participation, ormai lo sapete, avete visto eh, più video lezioni in cui vi ho raccontato questa cosa, eh, quindi stiamo, par stiamo parlando di una modalità di ehm, coinvolgere i cittadini e le organizzazioni nelle decisioni che eh, le amministrazioni pubbliche devono assumere, ehm, utilizzando le tecnologie come un mezzo, un'opportunità per incentivare ampliare la partecipazione. Eh, questo è un elemento importante da tenere presente perché, eh, l'avete visto nel corso, le tecnologie eh, hanno eh, dei vantaggi ma hanno anche degli svantaggi, cioè lavorare solo sulle tecnologie significa lavorare su una, diciamo, un, campione di, un bacino di utenti che in qualche modo si è autoselezionato, perché lo vedremo, eh, sono solo le persone che possono avere accesso alle tecnologie, che sanno come usarle, che possono partecipare e ovviamente questo non si sposa tanto con l'idea che sta alla base dei processi partecipativi e che è quella di eh, avere presenti eh, nel processo tutti i soggetti potenzialmente interessati da quella decisione. Quindi quando si ragiona... Sull'utilizzo delle tecnologie è sempre utile cercare di ponderare questi due aspetti e di ehm, trovare il giusto mix tra uh, strumenti, eh, metodologie e modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini utilizzando le tecnologie al meglio essendo consapevoli dei limiti che hanno. Ehm, il punto di partenza quando si, si sta avviando una consultazione online e si deve quindi materialmente eh, predisporre l'ambiente per la partecipazione eh, perché sia pronto all'uso, eh, ci sono diciamo, una serie di eh, elementi dei quali occorre tenere conto. Eh, la progettazione di uno spazio di partecipazione online ovviamente eh, è condizionato dal tipo di tecnologia che si utilizza, quindi può essere variamente configurato. Eh, ci sono però una serie di elementi chiave che voi avete visto nel, nei, moduli, nei contenuti didattici del modulo 3 e che qua vi riassumo brevemente perché eh, sono elementi sui quali è importante eh, mantenere l'attenzione. Lo spazio dedicato alla partecipazione deve contenere una serie di informazioni che sono informazioni essenziali per garantire la partecipazione, quindi deve essere sempre chiaro eh, chi è il soggetto che promuove la consultazione, quali sono le finalità e gli obiettivi, eh, a chi si rivolge, quali sono le modalità attraverso le quali si può partecipare, qual è la durata, quindi lo spazio temporale all'interno del quale io posso inviare i miei contributi, ehm, l'utilizzo che verrà fatto, quindi quale sarà l'effetto che eh, la mia partecipazione avrà sulla decisione il tipo di feedback e quindi in, in che modo verrò informato sui risultati quindi su quello che succede dopo che la consultazione si conclude e l'amministrazione che l'ha promossa deve eh, assumere una decisione devono essere sempre chiare sempre presenti e facilmente accessibili le regole d'uso che riguardano lo spazio di partecipazione e in generale eh, quello che si chiama patto di partecipazione l'avete visto nel modulo quindi quali sono gli impegni eh, reciproci, quindi eh, cosa possono fare i partecipanti, che cosa mette a disposizione eh, il soggetto che promuove l'iniziativa di partecipazione, eh, ovviamente dei riferimenti quindi, diciamo, di contatto durante tutta la consultazione, per, nel caso ci fossero dei problemi o si volessero segnalare eh, delle richieste o altre, al, avere altre informazioni aggiuntive rispetto a quelle che sono disponibili nello spazio dedicato alla consultazione. Eh, se voi vedete insomma, gli, gli esempi che, che sono diciamo, considerati come di riferimento, quindi le amministrazioni che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane e che utilizzano in maniera... Eh, strutturata, continuativa, strumenti e piattaforme di partecipazione, ovviamente pongono molta attenzione all'organizzazione dello spazio eh, dedicato alla consultazione. Eh, come vedete questa è una delle stanze della, della piattaforma di partecipazione della Regione Emilia-Romagna, tra l'altro questa consultazione Buona Mobilità è in corso eh, Oltre alle informazioni che vi ho detto, quindi chiarire, come vedete, è molto chiaro chi è il soggetto eh, che la sta proponendo, che la consultazione sarà aperta fino al 10 marzo 2017, ci sono una serie di materiali, documenti di approfondimento, perché ovviamente eh, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto anche nei webinar precedenti, eh, molti dei temi che sono oggetto di consultazione sono oh, problematiche abbastanza complesse, che richiedono delle volte delle conoscenze abbastanza tecniche specifiche, eh, in questo caso è, è sempre buona norma eh, rendere disponibili sullo spazio di partecipazione dei documenti di approfondimento che siano di aiuto a chi vuole partecipare per documentarsi, per poter esprimere eh, un'opinione informata. Eh, il, il punto che vi ho evidenziato in questa slide sono degli elementi invece che non sono presenti in quel decalogo che vi ho fatto vedere prima, ma che sono degli elementi importanti che sarebbe utile fossero riportati eh, negli spazi di consultazione. Eh, il primo è il link al documento di riferimento oggetto di consultazione del piano regionale integrato dei trasporti della regione Emilia-Romagna, che è oggetto di questa consultazione. Il secondo elemento che vedete è, indica il livello di partecipazione, se vi ricordate nel primo eh, webinar abbiamo presentato i vari, le, i vari livelli, le varie gradazioni con cui si può fare partecipazione, in questo caso eh, il soggetto che propone questa consultazione che è la Regione Emilia Romagna vi dice che si tratta di una consultazione, quindi se vi ricordate è il secondo livello di quella scala. Eh, della partecipazione che partiva dall'informazione, consultazione, collaborazione e empowerment nelle forme diciamo più avanzate di eh, coinvolgimento dei cittadini. L'altra informazione che vi viene data qui è che eh, questa consultazione si svolge in una fase iniziale, nella fase in cui si sta progettando il piano regionale dei trasporti. Significa quindi che i cittadini vengono coinvolti eh, in una fase in cui possono ancora esprimere un parere, un'opinione che eh, è in grado di incidere sulla presa di decisione finale. Eh, questo tipo di informazioni non sono sempre presenti eh, sugli spazi di consultazione online e quindi ve li segnalo perché invece sono un elemento di qualità nell'organizzazione eh, dello spazio di consultazione. Eh, essere chiari, eh, riportare eh, tutte le informazioni necessarie con un linguaggio chiaro, eh, semplice e comprensibile è eh, tanto più importante nei casi in cui le consultazioni si svolgano integralmente online. Eh, questa che vedete è la pagina che contiene le informazioni per partecipare alla consultazione che attualmente online, l'ha lanciata il Comune di Roma Ehm, sull'agenda digitale, sulla, sulla iniziativa che si chiama Roma semplice. Eh, è una consultazione solo online, tutte le informazioni su come partecipare, su cosa partecipare, come verranno utilizzate le idee che arriveranno su questa eh, piattaforma ehm, durante la consultazione è, è riassunto e presentato in una pagina che quindi è di facile consultazione. Eh, racchiude tutte le informazioni essenziali e quindi è pensata per consentire a chi accede e vuole partecipare di farlo ehm, avendo insomma chiarezza di quelle che sono le finalità, gli obiettivi e le modalità di ehm, partecipazione e di invio del proprio contributo. Eh, questo stesso approccio, attenzione a essere completi, esaustivi e chiari nell'informazione, eh, prescinde dalla piattaforma, nel senso che ehm, è buona norma farlo ehm, nel momento in cui si apre uno spazio per la partecipazione, a prescindere dallo strumento che si utilizza. Eh, questa che vedete è la pagina Facebook che il Comune di Milano aveva aperto ehm, lo scorso anno quando è stata lanciata l'iniziativa di bilancio partecipativo il bilancio partecipativo del Comune di Milano aveva un proprio sito, quindi un, un portale all'interno del quale veniva descritta l'iniziativa, descritte le fasi, era, sono stati pubblicati i report, quindi diciamo, secondo quello che è la normale pianificazione e organizzazione di un processo di consultazione online, eh, come in molti altri casi, eh, a questo spazio web riconducibile all'amministrazione è stata affiancata una pagina Facebook eh, che era collegata all'iniziativa del bilancio partecipativo, sulla quale sono state pubblicate eh, tutte le informazioni durante lo svolgimento dell'iniziativa. Eh, pertanto questa pagina conteneva e contiene, adesso ovviamente noi ne, voi ne vedete solo una porzione, eh, tutte le informazioni eh, in grado di consentire a chi volesse di partecipare, eh, era una pagina nella quale era possibile e tuttora possibile inserire dei commenti e che l'amministrazione comunale sta utilizzando come piattaforma di appoggio nella fase attuale, che è invece la fase di attuazione, quindi sta usando questo spazio per eh, in qualche modo dare conto ai cittadini di quello che si sta facendo a partire dai contributi arrivati durante la consultazione. Ed è quella che vedete in evidenza eh, nella schermata, questa che si chiama fase 4, la realizzazione dei progetti, che però di cui invece vi parlerò meglio nel, nel prossimo webinar in cui ci concentreremo invece sulla eh, parte finale, valutazione e feedback ai partecipanti a conclusione di un processo di partecipazione. Eh, però appunto mh, ve lo segnalavo perché l'attenzione alla completezza dell'informazione eh, va mantenuta in qualunque spazio si utilizzi per eh, diffondere una iniziativa di eh, partecipazione online. Quindi il primo punto è organizzare gli spazi, essere certi che tutti i materiali necessari e utili per eh, chi voglia partecipare siano pubblicati, facilmente accessibili e che ci sia sempre un canale di contatto, di comunicazione durante tutta la consultazione tra il soggetto che promuove l'iniziativa e chi partecipa. E il secondo punto è eh, ovviamente quello che riguarda la scelta delle tecnologie, stiamo parlando di e-participation, quindi di eh, modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini che eh, prevedono l'utilizzo delle tecnologie, eh, la scelta delle tecnologie è un elemento importante per eh, il successo delle iniziative di partecipazione. Nella scelta delle tecnologie eh, occorre considerare alcuni aspetti che sono diciamo, ehm, più generali, cioè che, che dei quali si dovrebbe tenere conto ogni volta che si fa una scelta tecnologica eh, a maggior ragione quando quella tecnologia deve essere utilizzata all'interno di processi partecipativi un aspetto importante l'avete visto nelle video lezioni, ne, ne parliamo nel modulo è eh, di fare attenzione a scegliere delle tecnologie che eh, per quanto possibile riducano e non aumentino eh, il divario digitale delle tecnologie che siano il più possibile eh, facili da usare, ehm, che se possibile coincidano con le tecnologie che abitualmente le persone utilizzano, quindi non, non obblighino a dover eh, imparare, apprendere conoscere un sistema completamente nuovo ehm, e che siano in qualche modo oh, il più possibile inclusive, eh, tenendo conto di quello che vi dicevo in apertura, cioè eh, usare le tecnologie per quanto siano diffuse e vedremo poi dei dati che vi dicono quanto sono diffuse, ehm, una consultazione online è, è per sua natura una consultazione che tende a escludere alcune parti ehm, della società che magari hanno oh, poco o scarso o nullo accesso alle tecnologie digitali, soprattutto quelle basate sul, sulla rete e sul web. Eh, questo elemento, per raccontarvelo, vi, vi faccio vedere questo che è il risultato di un report, è un report annuale che eh, la Commissione europea eh, rilascia analizzando i dati raccolti in tutti i Paesi membri riguardo l'utilizzo delle tecnologie. E lo fa sotto diversi profili, ovviamente, per esempio le tecnologie, eh, l'utilizzo di Internet nei Paesi europei, per cosa viene utilizzato, quali sono gli strumenti attraverso i quali si accede a Internet, eh, eccetera. Eh, questa slide che vi faccio vedere riguarda ehm, i dati riferiti ovviamente a tutti i Paesi dell'Unione Europea sull'utilizzo delle tecnologie Internet ehm, in base, per esempio, alle ehm, All'età. Eh, vedete, c'è una serie storica a partire dalla, dal 2010 e come vedete, quindi, spesso si, si tende a pensare che l'Italia sia un caso isolato o, o che ci sia un ritardo italiano nell'utilizzo delle tecnologie, che è diciamo, in parte è anche vero su alcuni settori, per esempio sui servizi online, un banking, sull'e-commerce, ci sono dei settori nei quali in Italia c'è eh, un minore utilizzo delle tecnologie internet, ehm, però per esempio riguardo alcune fasce di età, eh, in particolare le persone eh, che sono diciamo, nella fascia più alta, cioè tra i 55 e i 74 anni, ehm, come vedete comunque in tutta Europa sono persone che hanno un minore accesso, un minore utilizzo eh, di internet. Ehm, questo è un elemento del quale è importante tenere conto quando si eh, lancia un'iniziativa di consultazione che prevede l'utilizzo de delle tecnologie, e, ehm, se si valuta che una parte importante dei eh, soggetti che noi desideriamo ascoltare, che desideriamo consultare, rientrano in questa categoria, cioè sono persone che sulla base dei dati statistici che sono disponibili, perché questi sono report che sono facilmente accessibili, eh, li potete scaricare dal sito dell'Unione Europea, ci sono report anche diciamo, isolati che isolano l'Italia, quindi potete vedere i dati riguardanti il, sol, il solo paese di vostro interesse. Eh, dicevo, è utile considerare che magari se il nostro target di destinatari è in larga parte composto da persone che immaginiamo in quella fascia di età, forse è opportuno integrare le tecnologie digitali con altre modalità di ascolto e di partecipazione che siano magari eh, di più facile accesso, eh, tenendo conto che i nostri destinatari magari rientrano in questa eh, percentuale eh, di utenti che hanno un basso utilizzo di Internet. Eh, per darvi l'idea, sempre sulla, legata all'utilizzo per fasce di età, eh, questo che vedete è invece un, un report eh, che, si chiama, insomma, We Are so, che è realizzato da We Are Social e che eh, riporta i dati di utilizzo di Internet in Italia. Anche questo riguarda tutti i paesi, però io vi ho estratto solo i dati riguardanti l'Italia. Eh, io ho messo Facebook perché Facebook è il social network più utilizzato anche in Italia. Come vedete anche qua è indicato l'utilizzo per fasce di età. Eh, ovviamente anche questo è un elemento del quale tenere conto. È vero che tutti abbiamo gli smartphone, è vero che molte persone anche in, nelle fasce di età più alte utilizzano eh, le tecnologie accedono a internet, ehm, però c'è sempre diciamo, un, appunto, un divario digitale tra gli utenti giovani che utilizzano questi canali e invece gli utenti che, per una serie di motivi, inclusa, eh, incluso quello anagrafico, ne hanno eh, un utilizzo minore. Quindi, eh, scegliere delle tecnologie che tengano conto anche di queste differenze di accesso è importante per far sì che la, la consultazione abbia successo e che sia soprattutto partecipata. Eh, questo discorso legato alla fascia di età è valido anche al contrario, nel senso che ehm, è vero che c'è un problema culturale legato all'età, eh, è vero che eh, ci sono fasce di età, soprattutto quelle appunto più alte che hanno magari meno facilità o meno, una minore dimestichezza ad utilizzare queste tecnologie, c'è però un problema di digital divide anche eh, riguardo i giovani. Eh, per questo motivo quando si... Eh, progettano delle iniziative di partecipazione che hanno invece come destinatari le fasce di età più giovani eh, forse potrebbe essere utile ragionare su eh, diciamo, degli strumenti che in qualche modo ci aiutino a fare un percorso inverso eh, c'è sempre un problema di accesso, va un problema di accesso legato al fatto che magari i giovani utilizzano altri canali eh, difficilmente accedono ai siti istituzionali e questo eh, lo sappiamo, è più difficile che eh, un ventenne vada sul sito del comune, magari va sulla pagina Facebook, ma non andrà sul sito istituzionale, così come andrà difficilmente sul sito istituzionale di un'amministrazione centrale o regionale ed è questo il motivo eh, per cui eh, quasi tutte le amministrazioni eh, negli ultimi anni hanno attivato degli spazi sui canali social, volendo eh, avere dei canali di informazione e comunicazione rivolti a fasce di utenza che eh, con una uh, elevata probabilità non accedono, non conoscono l'esistenza del sito istituzionale. Eh, nei processi di partecipazione ovviamente questo significa che ci si può uh, orientare su piattaforme che invece siano pensate per quel target. Eh, questa che vi faccio vedere è una piattaforma molto carina, si chiama OPIN ehm, è stata sviluppata nell'ambito di un progetto che ricade dentro l'iniziativa Horizon 2020, è rivolta a iniziative di e-participation che si basino prevalentemente sul mobile, quindi è pensata per, un accesso, per consultazioni che prevedono un accesso da smartphone, ed è quindi pensata per essere rivolta a un pubblico giovane, quindi composto da persone che utilizzano in maniera prevalente se non esclusiva internet da smartphone, è pensata per avere una grafica accattivante, quindi se, se vi interessa andate sul sito, c'è un tutorial che vi fa vedere come funziona, è molto carina ed è proprio pensata per essere utilizzata in consultazioni che prevedano di coinvolgere quella tipologia di destinatari. Eh, quindi, ancora una volta, come vedete, mh, è opportuno avere attenzione alla tipologia di destinatari anche nella scelta delle tecnologie. Eh, un altro elemento del quale tenere conto quando si valuta quale eh, soluzione tecnologica adottare riguarda la sostenibilità. La sostenibilità sotto diversi profili. Eh, un, elemento, un profilo di sostenibilità importante è quello economico, eh, ci sono diverse soluzioni eh, che si possono utilizzare eh, per realizzare iniziative di partecipazione online. Eh, alcune sono gratuite e io eh, insomma, nelle video lezioni ve ne ho raccontato qualcuna. Altre invece hanno magari un piano, eh, diciamo, progressivo dei costi, per cui magari c'è una versione base con alcune funzionalità che è gratuita e poi delle versioni che invece hanno funzionalità aggiuntive che possono essere più, più o meno utili a seconda della, delle finalità dell'iniziativa di consultazione che magari invece richiedono di eh, sostenere dei costi. Eh, quindi un eleme, una valutazione di tipo economico viene sempre fatta, eh, viene fatta normalmente quando si adotta un software, questo che vi, ho, che vi riporto qua nella slide è una notizia che ha fatto abbastanza discutere di luglio di quest'anno, eh, è la decisione dell'esercito e del Ministro della Difesa di adottare il, il software open source LibreOffice eh, all'interno dei propri uffici. Eh, qui è anche quantificato, loro diciamo, la valutazione che hanno fatto è che il passaggio al software libero faccia risparmiare una cifra compresa tra i 26 e i 29 milioni di euro, che ovviamente no, non è poco, quindi si può capire che loro abbiano fatto questa valutazione. Ovviamente l'adozione del software libero ha vantaggi e ha svantaggi che adesso non voglio approfondire, che però diciamo, non, è, non è un passaggio. Eh, diciamo indolore per un'amministrazione, quindi vanno, appunto, va fatta una valutazione di sostenibilità, però è evidente che il costo può essere un elemento che induce a scegliere un'applicazione piuttosto che un'altra. Eh, un altro elemento di sostenibilità eh, nell'utilizzo del software è legato alla ehm, durata nel tempo di, di quello strumento, soprattutto nel caso in cui si utilizzino eh, strumenti eh, non proprietari, cioè che non sono stati sviluppati in house, in in piattaforme, applicazioni per le quali ci si rivolge all'esterno. Eh, questo che vi faccio vedere è, è un esempio, è un'applicazione che si chiama Google Moderator, che adesso non esiste più. Eh, Google è ormai è diventato diciamo, pervasivo, per cui noi oltre la mail eh, lo utilizziamo in, in molti modi grazie al fatto che è diventato un sistema che offre moltissime funzionalità e quindi molto utilizzato anche all'interno di processi di tipo partecipativo online e vedremo tra poco come e cosa, come succede in questi casi può accadere che alcune funzionalità che vengono lanciate nel tempo ci si accorge che non hanno un grande bacino di utilizzatori e quindi vengono semplicemente eliminate, per Google è successo, ci sono moltissimi casi di applicazioni e funzionalità che Google aveva lanciato che adesso non sono più attive, ehm, quindi questo è un elemento del quale occorre tenere conto, cioè il fatto di utilizzare magari uno strumento che abbia una sua stabilità nel tempo, che non sia eh, diciamo, di, di recente diffusione che abbia dietro eh, diciamo, un gruppo di utenti e di utilizzatori che ne garantisca la, la sostenibilità o comunque insomma occorre tenere, eh, tenere conto del fatto che se non si utilizzano degli strumenti dei quali si ha il completo controllo potrebbe accadere che, eh, che quella, quella funzionalità, quell'applicazione sulla quale noi abbiamo magari eh, caricato dei dati potrebbe non essere più disponibile nel tempo. Eh, ovviamente insomma non è che... Mh, Google in questo caso essendo un soggetto così grosso sul mercato non, non abbandona i suoi utenti, quindi c'è sempre una modalità per poter scaricare i dati, trasferirli o altro, però ehm, è evidente che comunque cambiare applicazione comporta sempre dei disagi e quindi eh, serve tenere conto della sostenibilità rispetto alla durata nel tempo delle applicazioni che stiamo utilizzando. Ehm, Oltre a questi elementi, eh, un terzo fattore del quale tenere conto quando si scelgono le tecnologie per la partecipazione online è ovviamente eh, la finalità della consultazione. Eh, le tecnologie entrano in gioco, eh, se vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato delle fasi di un processo di consultazione online. Eh, il modello elaborato dall'Unione Europea legato proprio a, a quell'idea di participation che abbiamo visto nella slide iniziale. Le tecnologie entrano in gioco nella fase 4, che è la fase di azione, quella in cui si svolge la consultazione online. Eh, il panorama, l'offerta di eh, piattaforme e di soluzioni tecnologiche è di fatto. Eh, Copre ehm, tutte le principali modalità attraverso le quali i cittadini sono chiamati a contribuire a un'iniziativa di consultazione promossa in questo caso dalla pubblica amministrazione. Eh, ci sono tecnologie che possono essere utilizzate quando l'obiettivo della consultazione è creare e condividere informazioni e documenti, eh, ugualmente quando si ha l'obiettivo di raccogliere idee proposte relativamente a un progetto o un'iniziativa, eh, discutere o lavorare in gruppi su un tema un progetto, come accade in molti casi, ne vedremo a breve alcuni, oppure quando si vogliono raccogliere delle preferenze, far votare, raccogliere opinioni. Per ognuna di queste finalità è possibile individuare delle eh, piattaforme, dei programmi, degli strumenti che consentano di gestire quella particolare iniziativa di partecipazione utilizzando le tecnologie. Ehm... E quindi diciamo, oltre a quei fattori che riguardano la sostenibilità, la durata, eccetera, l'elemento importante del quale tenere conto è questo, cioè che la tecnologia in larga misura dipende dal risultato che io voglio avere dalla consultazione, quindi la sceglierò anche molto in funzione di quella che è l'obiettivo e la finalità che mi sono uh, preposto. Eh, vediamo adesso alcuni esempi legati proprio agli obiettivi di una consultazione online. Eh, il primo esempio è quello legato a un'iniziativa di consultazione che voglia eh, per esempio condividere un documento, un documento di partenza in bozza sul quale si vogliono raccogliere contributi, commenti e proposte per eh, migliorarlo. Eh, vi, ho già vi ho già parlato della consultazione sul, sul terzo piano d'azione OGP. Eh, questa consultazione, se vi ricordate, prevedeva la discussione su una bozza di documento che poi eh, doveva diciamo, confluire nel, nel documento che avete davanti, cioè nel, nel terzo piano d'azione eh, OGP in Italia. Eh, la discussione sulla bozza di documento avveniva su una piattaforma eh, messa a disposizione dal soggetto proponente, in questo caso il governo italiano, il Dipartimento della Funzione Pubblica. Eh, questo che vi faccio vedere è un esempio della fase di consultazione su come si poteva contribuire sul documento, come vedete ehm, il, documento, il testo del, del documento era suddiviso per paragrafi, nella stessa struttura che poi voi adesso ritrovate nel documento finale, eh, su ciascuno dei paragrafi era possibile evidenziandoli eh, inserire dei commenti. Eh, il numero di commenti è indicato dalla, eh, dalla nuvoletta che vedete a fianco, quindi il numero 1 indica che all'interno di quel paragrafo è stato inserito un commento. I commenti eh, sono poi riportati a fine della pagina, quindi voi li potete, eh, diciamo, scorrendo il documento potete vedere che quel testo è stato commentato e quali sezioni di quel testo sono state commentate. Nella parte finale della pagina invece potevate scorrere e vedere tutti i commenti inseriti, quindi seguendo tutto il thread della discussione su quella uh, particolare sezione del documento. Eh, la consultazione eh, per la tesura uh, del, del, del terzo piano GP eh, ha largamente utilizzato per le parti di raccolta dei contributi e di discussione eh, soprattutto per raccogliere i contributi di quello che se vi ricordate eh, ne abbiamo parlato la volta scorsa è l'Open Government Forum, quindi quella struttura eh, composta da associazioni, soggetti eh, che eh, si occupano dei temi legati al governo aperto e che si sono accreditati eh, presso eh, il sito del Dipartimento della Funzione Pubblica per poter eh, contribuire, partecipare attivamente alla stesura del documento e poi successivamente nella fase di monitoraggio. Eh, dicevo, la, la fase di consultazione di lavoro dei gruppi, dei tavoli di lavoro che sono stati eh, coinvolti, che hanno partecipato alla stesura del documento ha utilizzato gli gli strumenti che Google eh, mette a disposizione. Eh, queste che vedete sono eh, i contributi che sono venuti da Google Group, perché se vi ricordate eh, l'organizzazione dei lavori legata alla consultazione prevedeva che fossero organizzati dei tavoli tematici, quindi chi ha partecipato a quei tavoli e ha contribuito l'ha fatto su degli argomenti eh, specifici. I risultati, gli esiti del lavoro dei gruppi sono pubblicati online e sono disponibili, quindi eh, di fatto è possibile ricostruire l'intero processo, andare a vedere tutti i contributi raccolti. Eh, questo è un esempio. Di come si, si lavora utilizzando questo tipo di strumenti, quindi si utilizzano uh, a seconda dei, delle esigenze di quello che è richiesto fare eh, o Google Groups, quindi uno strumento che permette di costituire dei gruppi che devono lavorare su un compito specifico, in questo caso erano i contributi al documento finale, eh, questo caso che invece vedete nella slide è il contributo del tavolo Open Data, ehm, è l'esito di un incontro che si è svolto a giugno di quest'anno, perché se vi ricordate questa modalità di coinvolgimento legata all'iniziativa OGP prevede che i tavoli si, riuni, si riuniscano periodicamente, quindi che ci sia una prosecuzione nel tempo eh, del lavoro svolto eh, anche dopo la pubblicazione della versione finale del documento. Um, OGP Italia. Um, quindi qua vedete chi ha partecipato, che cosa è stato detto durante quell'incontro e un breve report. Um, questo lavoro viene eh, ugualmente ospitato da Google utilizzando um, la piattaforma e la suite di Google Drive, che è questa che vedete riassunta in una slide, eh, che di fatto è una, um, diciamo uno spazio che Google mette a disposizione. Eh, per poter utilizzare e gestire quasi tutti i programmi che normalmente utilizziamo nel, nel, nostro, nel nostro lavoro, quindi quelli che si chiamano normalmente strumenti di produttività individuale, quindi presentazioni, eh, fogli di calcolo, file di test, eccetera. Eh, la facilità d'uso è legata al fatto che a questi strumenti si accede semplicemente avendo un account di posta elettronica, quindi non è richiesta una particolare procedura di autenticazione, questo consente di avere sempre online tutti i documenti dei quali si sta discutendo e consente a gruppi che stiano anche fisicamente in posti distanti di lavorare su un compito specifico, come era il caso eh, dei gruppi di lavoro eh, OGP. Eh, questa invece è la schermata di Google Gruppi che è l'altra applicazione che è stata utilizzata di supporto all'iniziativa di consultazione eh, OGP, eh, si tratta di strumenti appunto, estremamente facili da usare eh, che richiedono diciamo, pochissima, pochissima familiarità con le tecnologie e che quindi hanno diciamo un valore aggiunto nell'essere utilizzate all'interno di processi di partecipazione proprio perché eh, sono facili e non richiedono un particolare presidio cioè normalmente non, non è necessario spiegare a un utente come si usano perché sono uh, strumenti eh, già abbastanza facili da usare e sui quali peraltro tu, eh, Google ha dei tutoriali quindi anche insegnare a qualcuno che non l'ha mai usati eh, a farlo è estremamente semplice avendo a disposizione tutte le facche, le informazioni, questa è la guida per esempio di Google che spiega come usare Google Groups, quindi diciamo, è un vantaggio dal punto di vista dell'utilizzo di una tecnologia uh, di questo tipo online all'interno di un processo di partecipazione. Eh, se invece l'obiettivo della consultazione è quello di ehm, esprimere preferenze, votare e raccogliere opinioni, eh, l'avete visto nel, nei, moduli, nei contenuti del modulo, ehm, tipicamente si possono utilizzare dei questionari, quindi ut utilizzare degli strumenti che creano sondaggi o dei questionari strutturati. Eh, questo che vi faccio vedere è eh, lo strumento per la creazione dei sondaggi che eh, è disponibile sul sito della Commissione europea EU Survey ehm, è anche in italiano, ovviamente in tutte le lingue dei dei 28 paesi che fanno parte dell'Unione Europea, è estremamente facile da usare, vi faccio vedere alcune schermate, anche qua ci si registra semplicemente con un indirizzo email, è una procedura molto semplice, io mi sono registrata, questa è la, la schermata di benvenuto che vi viene presentata quando uh, vi registrate, ehm, vedete c'è in, in evidenza un pulsante che dice crea una nuova indagine, è quindi molto semplice da usare. Le funzionalità che trovate eh, sono esattamente quelle che si trovano eh, nelle più diffuse piattaforme per la creazione di questionari, Nella, mh, nelle video lezioni di questo modulo io oh, vi faccio vedere Lime Survey, mh, come potete vedere il, lo strumento che mette a disposizione gratuitamente l'Unione Europea ha un'interfaccia molto semplice eh, e molto simile anche a quella di Lime Survey. Eh, consente di eh, creare quindi veramente in pochissimi minuti un questionario eh, consente di esportarlo in diversi formati, per cui una volta che la consultazione è conclusa voi potete eh, esportare il file Excel o il formato che, che ritenete utile per fare poi le successive elaborazioni eh, sui risultati e quindi uno strumento mh, estremamente facile da utilizzare, gratuito eh, nel caso si voglia eh, utilizzare e, e come strumento per eh, raccogliere le opinioni il questionario o che si voglia usare per esempio il questionario integrato con altre modalità modalità di ascolto e partecipazione eh, dei cittadini. Eh, questo è il tutorial, è molto, è molto, molto semplice e molto intuitivo, che spiega come funziona eh, la piattaforma per creare questionari dell'Unione Europea. Eh, nel caso invece voi si voglia ehm, raccogliere idee, proposte che aiutino magari a identificare alcune soluzioni, a migliorare la qualità di, ehm, di un'iniziativa, di, un, di un progetto che si intende realizzare, eh, ci sono delle piattaforme che consentono oh, di, di fare questo, eh, una di queste è IdeaScale, IdeaScale l'abbiamo vista eh, all'interno delle, delle video lezioni, eh, questo che vedete è l'ideario, una piattaforma per la raccolta di idee e contributi, in questo momento viene usata dal Comune di Roma eh, per la consultazione di cui vi parlavo, per l'agenda digitale di Roma. Eh, un altro strumento che può essere usato, in questo caso lo vedete, lo sta usando il Comune di Pavia per il proprio bilancio partecipativo, per raccogliere idee. È, ehm, Google Moduli, quindi un'applicazione che consente di creare dei form online per creare dei sondaggi, quindi raccogliere idee proposte, anche qua estremamente facile da utilizzare e gratuita, eh, modalità più strutturate di ascolto delle opinioni possono essere fatte utilizzando eh, come... Come vedete, come sapete, avendo visto i contenuti del modulo, per esempio eh, i forum. I forum sono uno strumento che è largamente utilizzato all'interno della, della pubblica amministrazione, si, eh, si possono integrare all'interno dei propri siti, questa è la piattaforma di partecipazione del Comune di Milano che utilizza i forum di discussione per, come modalità di ascolto e di partecipazione dei cittadini. Eh, la cosa interessante che vi segnalo di partecipami è, è che è richiamata in questa, in questa domanda che è, che è stata posta eh, da uno dei partecipanti, è appunto che, che fine fanno gli interventi, che tipo di feedback viene dato dall'amministrazione. Eh, la cosa interessante è che su questa piattaforma sono abilitati anche alcuni degli eh, assessori della giunta, in questo caso era la, la passata giunta del Comune di Milano eh, quindi sono degli spazi che possono essere usati anche per dare trasparenza al cittadino eh, rispetto al fatto che eh, ok, l'amministrazione mette a, a disposizione degli spazi e eh, chiede di partecipare, però dall'altra parte ci sono delle persone che hanno un volto e eh, in questo caso lo vedete che intervengono nel forum e quindi sono, ehm, diciamo, mh, aiutano a consolidare quella relazione tra amministrazione e cittadini che è uno degli obiettivi delle iniziative di partecipazione, eh, quindi quella di ehm, creare e tenere aperto un canale di ascolto che non venga attivato solo quando serve, quando magari c'è la singola iniziativa, ma che eh, sia in qualche modo ehm, una modalità continua eh, di eh, comunicazione, eh, di eh, scambio di idee tra chi sta fuori e chi sta dentro l'amministrazione pubblica. Ehm, le iniziative di partecipazione, lo dicevo all'inizio, sono spesso supportate dai canali social, lo è in generale la comunicazione della pubblica amministrazione ormai nella quotidianità, a maggior ragione nei processi di consultazione online. Eh, perché i canali social? Perché ovviamente Internet, eh, al di là di quello che vi ho fatto vedere all'inizio legato alle fasce di età, è comunque largamente utilizzato. Questi sono dati a gennaio 2016, eh, sempre relativi all'Italia. Eh, 37 quasi 38 milioni di italiani utilizzano normalmente internet. È evidente che è un bacino di utenza enorme e che è, è utile eh, pensare di utilizzare questi canali iniziative di comunicazione a maggior ragione quando eh, si tratta di una comunicazione che deve supportare iniziative di partecipazione online. Eh, Questo è sempre l'Italia, eh, vi fa vedere quali sono i canali social più utilizzati, ovviamente al secondo posto c'è Whatsapp perché la maggior parte degli utenti accedono a internet attraverso uh, mobile, e Whatsapp è il canale di comunicazione più utilizzato, eh, però vedete appunto sono dati che aiutano a capire, anche dovendo posizionarsi su alcuni canali piuttosto che altri nel ehm, pianificare una comunicazione di appoggio a iniziative di partecipazione, è utile essere consapevoli del fatto che probabilmente alcuni su alcuni canali riusciamo a raggiungere un numero maggiore di, di, di utenti e quindi su quelli è utile investire aprendo degli spazi. El L'utilizzo dei canali social all'interno di processi di partecipazione online viene fatto eh, al di là appunto di eh, avere degli account istituzionali, avere degli spazi che eh, diano visibilità all'iniziativa di consultazione, che ospitino contenuti, che diffondano informazioni eh, utilizzando eh, diciamo, eh, gli elementi, le caratteristiche di viralità di queste piattaforme e, eh, utilizzandone il linguaggio e le modalità di eh, scambio. Quello che vedete è diciamo, una parola che immagino tutti conosciamo, però io mh, diciamo, per, per sicurezza vi ripropongo di che cosa stiamo parlando eh, ed è l'utilizzo dell'hashtag. L'hashtag è un tipo di etichetta che è nata essenzialmente per aggregare i contenuti, per dare la, diciamo, in maniera veloce e facile, anche a colpo d'occhio entrando su una piattaforma sociale, di vedere aggregati gli utenti e i contenuti legati a un unico tema. Nella comunicazione su web viene molto utilizzato, viene molto utilizzato anche dalla pubblica amministrazione in vari modi, eh, questo che vedete è un esempio dell'hashtag London is open che il sindaco di Londra, Khan ha lanciato all'indomani della Brexit e l'ha fatto per tranquillizzare tutti i cittadini non inglesi che stavano a Londra del fatto che eh, Londra sarebbe stata sempre aperta, eh, è una città multiculturale, aperta al contributo di tutti, quindi eh, l'ha fatto insomma, in termini di, proprio di, di comunicazione rassicurante da parte di un soggetto istituzionale in un momento particolare della, della vita politica e sociale inglese. Eh, all'interno delle consultazioni ehm, gli hashtag possono essere usati proprio per ehm, consentire di riconoscere facilmente all'interno dei canali social, che sono dei canali eh, molto, eh, molto ricchi di contenuti, dove c'è molto rumore, dove le informazioni che vengono prodotte sono così tante che è difficile che un tipo di comunicazione non categorizzata, non mirata possa essere riconosciuta, eh, vengono utilizzati proprio per questo. Eh, questo che vedete è un dettaglio di una delle stanze della uh, piattaforma Io partecipo della Regione Emilia-Romagna, eh, loro sono molto attenti a questa parte di comunicazione sui canali social, quindi su ogni iniziativa di partecipazione voi vedete qual è la visibilità di quel contenuto eh, all'interno di quel canale, quindi il primo è Twitter, l'hashtag usato è Buona Mobilità e lì vedete eh, raccolti i contributi che sono categorizzati con, quel, con quell'hashtag e che quindi sono riconducibili ai temi oggetto della consultazione l'altro elemento è legato all'utilizzo di feed rss che vedete sono quelli caratterizzati da questo simbolo a fianco a portale mobilità ed è quindi un flusso di notizie che vengono eh, pubblicate all'interno dello spazio della consultazione e che sono, in questo caso sono ricavate dal portale mobilità della regione Emilia-Romagna. Eh, utilizzare questo mix di canali, cioè eh, portare dentro lo spazio della, dedicato alla consultazione online informazioni che vengono dai canali fuori, eh, aiuta in qualche modo ad aumentare, eh, alimentare la qualità delle discussioni perché ovviamente da spunti, eh, contributi e aiuta viceversa all'esterno a, a dare visibilità a quello che avviene all'interno della piattaforma e a attrarre eh, potenziali contributori all'interno dello spazio di discussione. La, la funzionalità essenziale dell'utilizzo di questi canali è proprio questa, cioè quella di incrementare in qualche modo la partecipazione sia in termini numerici che in termini qualitativi. Eh, questo tipo di eh, comunicazioni viene fatta ehm, in avvio di una consultazione, quindi allo scopo di promuovere la partecipazione, questo che vedete è, è un dettaglio di un tweet che ha pubblicato Ernesto Bilisario per informare che era attiva la consultazione eh, sul FOIA sul sito dell'ANAC e ne abbiamo anche parlato la volta precedente. Ehm, Twitter eh, può essere utilizzato quindi utilizzando gli hashtag che sono associati a quella particolare iniziativa per dare informazioni durante, quindi cosa sta succedendo, sono, quanti sono i contributi che stanno arrivando, su che cosa, e invitare chi ancora non l'ha fatto a partecipare, quindi ancora una volta a portare persone dagli spazi social verso lo spazio online della consultazione. Ehm, L'utilizzo di questi canali, di queste piattaforme deve ehm, diciamo, tenere conto di un'indicazione che è quella che vedete eh, riassunta in questa, che è la mia slide conclusiva, dopodiché lascerò spazio alle vostre domande, è che ehm, una, buona, una buona partecipazione online si basa sull'integrazione di online e di offline. Eh, è vero che è possibile organizzare consultazioni che siano interamente online. Eh, in questo corso vi presentiamo molti esempi, vi, vi abbiamo raccontato tante, tante esperienze di amministrazioni centrali e locali che l'hanno fatto. Ehm... È, è, è vero però che eh, normalmente le consultazioni eh, diciamo, vi, vivono della partecipazione di tutti, devono essere il più possibile inclusive e quindi eh, il consiglio, il suggerimento oh, che possiamo darvi è sempre quello di prevedere delle modalità, se possibile, perché non è sempre possibile, di integrare eh, a una buona partecipazione online anche una buona partecipazione in